Eh, allora io ringrazio per l'invito e eh, sono contento insomma, di vedervi mm, non so se conosco tutti voi ma insomma di vista forse ci siamo, ci siamo incontrati e, mh, quello che eh, i vostri incaricati della Branca mi hanno chiesto un po' di fare oggi era di ragionare insieme a voi su quelli che potrebbero essere degli elementi forti e degli elementi sui quali mh, tutti insieme come Branca eh, possiamo mettere in atto in questi, in questi giorni un po, di diversi, un po' diversi che per voi forse saranno giorni di difficoltà di difficoltà forse anche logistiche nel senso che trovare i posti dove fare attività trovare le modalità per fare attività non sono cose facili e, e, e quindi eh, è una cosa che assolutamente... Eh, vi mette un po' alla prova e insomma capia capiamo questa difficoltà, la vivo io come capogruppo, ma voi come Capireparto la vivete appieno. Ok, ehm... allora, eh... quello per cui io sono qua con chiacchierare con voi questa sera è un pochino eh, proprio questo, cioè mettere le mani su quelle che sono le opportunità e le esigenze educative che hanno i ragazzi in questo momento e, e capire quali sono le risposte che noi possiamo dargli. E, io essenzialmente questa sera vorrei parlare con voi di un elemento del nostro metodo, un elemento fondante della Branche che risponde in realtà a tre bisogni Principali che hanno secondo me in questo momento i ragazzi che si sono affidati, i ragazzi che sono adolescenti, ma che hanno in generale i ragazzi di età della branca G. Uno, l'autonomia, due, l'avventura la, ehm, e tre, la possibilità di Vivere l'esperienza scout e l'esperienza di branca la vita, eh, nella vita all'aria aperta, ok? Quindi alla stare all'aria aperta e avere la possibilità di starsi all'aria aperta. Lascerò tutte le parti tecniche del, del DPCM e delle altre cose perché avrete modo di discuterne, eccetera, eccetera, ma secondo me in questo momento, e, secondo, e badate bene, anche secondo l'intuizione che ci aveva BP, eh, l'unica cosa, eh, cosa che in questo momento ci può dare risposta insieme a queste esigenze e insieme anche alle esigenze che ci impone il DPCM è la squadriglia la squadriglia perché è l'unità fondante di quella che è il reparto e molto spesso noi se ne dimentichiamo nel senso che nell'evoluzione che abbiamo fatto con lo scautismo in questi ultimi tempi siamo passati dal dare una importanza assoluta a quella che era la squadriglia, la dinamica di squadriglia, a quella che era dal nostro punto di vista, dal, no dal punto di vista di noi, noi capireparto, ehm, eh, una, una cosa più gestibile, una cosa che ci faceva ehm, gestire, fra virgolette, la proposta che facciamo meglio, che è quella di avere un'identità di reparto. Ma eh, l'idea fondante di quella che era l'idea in, in, intuitiva di, che ha avuto BP sta proprio nella squadriglia. Allora perché la squadriglia eh, risponde bene oggi a queste esigenze? Perché essenzialmente, a parte ehm, l'esperienza che vivrà il, il Trieste VIII, eh, risponde ad un'esigenza di crescita, di verticalità, di confronto, risponde ad un'esigenza di... Ehm, di possibilità di sperimentarsi risponde all'esigenza di poter crescere nell'autonomia perché gli incarichi di squadriglia, perché i posti d'azione che si vivono in squadriglia sono assolutamente eh, degli elementi fondanti di cui i ragazzi in questo momento hanno bisogno e allo stesso tempo risponde a quelle che sono le norme che ci vengono richieste di rispettare ovvero gruppi che siano il più possibile fissi, gruppi che siano di Ehm, di, di numero, un numero di ragazzi contenuto ehm, e che ai quali noi riusciamo a dare un'autonomia assolutamente precisa. Quindi l'invito ehm, che facciamo e l'invito che condividiamo quest'anno è proprio questo, cioè lavorare su quelle che saranno le vostre squadriglie. Eh, l'idea del reparto un pochino forse va accantonata, l'idea del reparto bisogna che proviamo a viverla forse in dei momenti fondamentali nel senso che un quadrato di apertura dove si vive eh, la, la dimensione ci si, ci si incontra nella dimensione di reparto o la messa finale o le cerimonie che vanno vissute nella vita di reparto eh, quest'anno possono essere quelli che sono gli elementi di congiunzione fra, ehm, fra quella che è la squadriglia e quella che è la vita invece comunitaria delle squadriglie che si vive all'interno del reparto. Ma in questo momento la cosa fondamentale, la cosa sulla quale voi capi reparto avete l'opportunità di lavorare è proprio questa, lavorare l'autonomia della squadriglia per avere poi un domani quando potremo finalmente ricompattare le nostre squadriglie, e lavorare insieme per, per il campo estivo o per il futuro delle attività, le piccole squadriglie che vanno a ricomporre il vostro reparto saranno autonome, saranno in grado di vivere l'avventura e saranno in grado di vivere all'aria aperta perché voi gli avete dato possi la possibilità e eh, la capacità in questo momento di sperimentare proprio eh, queste esigenze: quest tutte queste esigenze che i ragazzi di questa età eh, vi richiedono e vi, eh, vi manifestano in questo periodo. E, vi chiederei un pochino eh, differenza fra missione e, e impresa di squadriglia la missione viene data dai capi spesso in completamento di una eh, eh, di un'impresa impresa invece viene, viene decisa viene pianificata e viene eh, effettuata diciamo da, dalla squadriglia stessa eh, che quindi ha tutto un discorso di, di progettualità eh, che si conclude o con la, la, eh, sì con il successo ma anche con il fallimento eh, non è detto che, che debba essere, essere conclusa, che debba essere fatto tutto quanto quello che si era, si era deciso eh, però alla fine c'è sempre la verifica che poi è il, il nostro metodo Ok. Eh, Miriam, se in questo momento dovessi pensare alla squadriglia Falchi, ma non so se ce l'avete a Trieste VI, dimmi un nome di una tua squadriglia. Eh, io in realtà non le conosco. Teresa? Non so, scogliattoli. Se scogliattoli. Se dobbiamo pensare agli scoiattoli del Trieste VI, Miriam, in questo momento tu gli faresti una proposta di una missione o di un'impresa? Mm. Miriam, allora ho scelto la persona esatto. Questo Vabbè, Ma eh, dammi una tua opinione, non è un giusto o sbagliato? Un attimo, un confrontarsi. Forse è allora. una missione e perché, mm, ma sia perché siamo all'inizio comunque dell'anno e, e quindi anche un po' per aiutarli, cioè per guidarli un po'. Eh, boh, principalmente per questo in realtà ok, quanti sono d'accordo con cioè, Miriam? cioè perché l'impresa la... finisce, finisce Miriam l'impresa? E se la pensano loro appunto e magari comunque ci sono i ragazzi nuovi non si conoscono secondo me è più okay. difficile quanti sono d'accordo con Miriam? io sono d'accordo con Miriam e aggiungerei a quello che ha detto Miriam molto bene, che secondo me la missione in questo momento può essere, eh, fra virgolette, la sfida, il rilancio, eh, lo stimolo che voi potete dare ai vostri ragazzi e alle vostre squadriglie per ricominciare a vivere quella che è la vita eh, di squadriglia, la vita in branche G, la vita all'aria aperto, l'autonomia la, e tutto. La missione però, ragazzi, deve essere una missione figa, perché se la missione è quella di andare a fare il percorso rettificato di, di, di Scala Santa o eh, il percorso rettificato del lungomare di Barcola, che è tutto dritto. Capite che eh, queste non sono missioni che sono belle, che sono accattivanti, che fanno vivere l'avventura. Le missioni devono essere missioni che eh, devono assolutamente essere mh, fatte per essere messe alla prova e per, per mettere alla prova e per far vivere proprio l'avventura e la, la dinamica della sfida i ragazzi che ci sono. Naturalmente le missioni vanno tarate perché Irene che avrà una squadriglia con tutte ragazzine di 11 anni non potrà dare una missione che gli richiede la capacità di delle capacità tecniche o delle capacità di abilità, di organizzazione come gliela potrebbe dare eh, Daniele, ad una alla squadriglia. Eh, alla squadriglia rondini del, del Trieste Settimo. La, la, la missione che voi dovete avere in mente va assolutamente tratta per quella che è la squadriglia. Ricordi che dentro, no, no, si sì, scusa, dimmi! No, la mia domanda è: siccome io ho sempre vissuto la missione in un'ottica di specialità di squadriglia. Mi chiedo, la missione ha come scopo quello di mettere a prova i ragazzi e basta? Cioè che vivano un po' la, il, questo concetto di avventura così? O dobbiamo comunque anche cercare di inserire le loro specialità, cioè il sentiero, così così? Il mio consiglio in questo momento che, che, ci sono, che è l'inizio dell'anno, che c'è una difficoltà a ricominciare con le attività, è questo. Fategli vivere l'aria aperta, fategli vivere l'avventura. E ri e riutilizziamo queste esche semplici che Baden Powell ha messo dentro l'essenza della squadriglia, l'essenza della branca di reparto per far ricominciare questi ragazzi a, eh, a correre, per poi sognare per poi volare all'interno di quella che è la nostra proposta dello scautismo il resto verrà dopo tutto quello a cui eravamo abituati tutti i nostri riti, il bel rito del passaggio il rito dell'inizio del sentiero, il percorso della promessa, verrà dopo. Non vi preoccupate di tempo, degli spazi e di quello che è il programma, perché questo sarà un anno che è un anno che non si ripeterà più, grazie a Dio, nelle nostre vite, nella vostra vita di capi, nella loro vita di esploratori e guide. È un anno particolare, è un anno particolare in cui questi ragazzi hanno un assoluto bisogno di vivere qual è la proposta autentica dello scautismo. Quindi se per un anno il percorso delle promesse non partirà con l'ufficializzazione del eh, consegna della tappa della scoperta sulle quali il piede tenero in cammino al momento del passaggio, se non ci sarà eh, il fatto che viene data una missione per pensare all'uscita all di Scodiglia, eccetera, lasciate perdere. Avete in mano degli strumenti potenti, non vi fate prendere l'angoscia dalla programmazione e da tutto ciò a cui... Siamo abituati nella nostra routine di capire parto a mettere all'interno delle attività ma ridate la possibilità a questi ragazzi di vivere, di riappropriarsi degli spazi che gli fanno crescere, che gli fanno bene e sui quali noi sappiamo che possiamo contare perché sono secondo noi educativamente importanti. Quindi l'avventura in Carso, la missione di Civitas Royano, la la missione di esplorazione sui confine, tutto quello che vi può venire, far venire in mente per far vivere l'identità di squadriglia e per far sì che chi all'interno della squadriglia si senta utile, perché questi ragazzi hanno bisogno un po' di sentirsi utili, hanno bisogno di vivere quelli che sono i loro ruoli, All'interno della squadriglia hanno bisogno di sapere che poi quando il caporeparto mi parlerà del sentiero, quando il caporeparto mi parlerà della specialità, io voglio prendere una specialità perché poi la mia specialità sarà utile. Non perché metterò una patacchina sulla, sulla manica della, della camicia e questa patacchina farà bella la mia camicia, ma se io sono andato... Eh, in, in uscita di reparto e ho visto che il mio capo squadriglia non sapeva orientare la cartina verso nord e io perché me l'aveva insegnato mio zio o perché lo sapevo fare o perché mi piace la topografia ce la lo so fare e ciò lo stimolo per quindi dire oh eh, capo, eh, capo squadriglia io vorrei fare il topografo di squadriglia sono queste poi le esche che vi consentono di impostare anche in un, in un secondo tempo facendo quello che è l'ask the boy, cioè rileggendo un po' le avventure e quello che questi ragazzi vi racconteranno, vi consentiranno poi anche più facilmente di lavorare a sentiero, perché non rientrate in un meccanismo, in una dinamica che è sempre quella, ma perché ripartite da quelle che sono le loro esperienze personali, ripartite da quella che è la loro dinamica di vivere l'avventura, di vivere la vita all'aria aperta. Quindi, Puntate sulla squadriglia, puntate sulle, imprese, puntate sulle missioni di squadriglia, puntate poi un domani sulle imprese di squadriglia. Fate sì che queste squadriglie diventino veramente autonome, diventino quello che è il motore di reparto, per poi lavorare, poter lavorare di squadriglia, poter lavorare a piccoli gruppi, perché poi sarà importantissimo un lavoro che sarete in grado di fare con il consiglio capi, quindi avere il ritorno, avere dei feedback, avere la possibilità che i capi squadriglia si scambino delle idee, si scambino delle proposte e allo stesso tempo che voi li stimoliate a fare di più, a fare meglio e lasciate per la vita di reparto quelle che sono le cerimonie, che è giusto che ci siano, che siano vissute all'interno del reparto, quelli che può essere un momento istituzionale, il quadrato di apertura, la messa finale, ma per il resto puntate a quelle che sono le dinamiche di squadriglia. All'interno della squadriglia trovate tutto, dai ruoli di squadriglia che non sono una, una carta che si appende all'angolo dicendo si sa che c'è la cicala, si sa che c'è l'infermiere, si sa che c'è eh, il tesoriere, ma saranno ruoli che dovrete avere la capacità e eh, l'astuzia e l'abilità di far vivere veramente ai ragazzi quest'anno. Quindi prendiamo questi mesi come un'opportunità assoluta sul quale rispolverare, sui quali lavorare, su quelle che sono delle cose che ogni anno ci diciamo, eh sì ma i ruoli di squadriglia quest'anno chissà perché, oppure le missioni, eh sì vabbè gli ho dato la, non gli ho dato la missione perché non ha fatto nessuna impresa di squadriglia, non ha lavorato nessun guidoncino verde. Eh, lavoriamo su queste cose che ci consentono uno di rispondere a quelle che sono le tre esigenze fondamentali dei ragazzi che vi ho detto prima, quindi l'avventura, la necessità di di avere una vita all'aria aperta e la necessità di, eh, di lavorare sull'autonomia e di essere autonomi e eh, allo stesso tempo vi, eh, ci consentono di rispettare anche quelle che sono tutte queste norme imposte da questi DPCM perché lasciamo la, eh, la possibilità alla squadriglia di essere autonoma, di essere un gruppo ristretto di persone e di, essere in di lavorare in condizioni di sicurezza pensate che all'interno della squadriglia i, i numeri e le persone le, a, hanno tutte le carte in regola per renderla autonoma lo stesso infermiere di squadriglia c'è da prendere la temperatura all'inizio della riunione date questo benedetto incarico ad, a chi ha l'incarico di infermiere di squadriglia così non sarà quello che riempirà semplicemente la cassetta di, di, di pronto soccorso prima del campo ma avrà un incarico specifico Tutte le riunioni prenderà la temperatura della squadriglia e se la noterà. Date l'incarico a qualcun altro di essere quello che controlla le distanze o quello che controlla le mascherine o quello che controlla queste cose. Così avrà un incarico e un ruolo preciso e giocherete sul fatto che magari il piede tenero potrà avere la libertà di dire al capo squadriglia «Ehi, tu mettiti la mascherina perché sai che la mascherina va messa». Quindi lavorate sulla responsabilità, sulla voglia di crescere, sull'autonomia che questi ragazzi possono avere, ma anche sul fatto che capiscano che la collaborazione, la vita di squadriglia è l'essenza per poi far andare bene una squadriglia. Scusate, anche io avrei una domanda molto pratica in realtà. E cioè, mi è, mi è piaciuta molto l'idea della dell missione, che effettivamente è qualcosa che risponde bene ai bisogni dei ragazzi in questo periodo. Ma è così, molto praticamente, comunque in realtà eh, la squadriglia nello svolgere la missione deve avere un capo nelle vicinanze di riferimento, giusto? Perché noi in realtà abbiamo anche in questo periodo incontrato dei reparti che insomma facevano tranquillamente anche uscite di squadriglia però noi abbiamo sempre interpretato il, questo, il regolamento attuale come un capo, se non proprio nella squadriglia, almeno nelle vicinanze. Quindi di questo dobbiamo tenere conto? Di questo dovete tenere conto perché lo dice il DPCM, nel senso che ci debba essere un adulto che accompagna dei ragazzi a fare attività. E tenete conto che però eh, se fanno attività in carso, se fanno in attività in determinati luoghi, non è che tutti i ragazzini che vedete a Barcola o che vedete a, eh, per strada a Trieste che si trovano a, alle 2, alle 4, alle 5 di pomeriggio sono accompagnati da un adulto, quindi sicuramente dietro questo ci deve essere uno, una condivisione chiara dei progetti con i genitori, nel senso che i genitori siano informati e se voi volete lavorare sulle missioni è importante che i genitori siano informati perché lavorerete soprattutto su questo, Due, il fatto che i ragazzi sappiano dove siete voi e comunque come contattarvi e come gestire le cose. Tre, il fatto che anche se vanno sul carso e, e quel pomeriggio voi vi fate una passeggiata nella direzione opposta, almeno siete in zona e sanno dove siete, insomma. Diciamo che in linea di massima noi come agenzia educativa siamo autorizzati a fare la nostra proposta educativa. La, proposta, la nostra proposta educativa prevede per la branca di reparto dei momenti di autonomia, che ciò significa non lasciare questi ragazzi che vadano liberi da sbaragli a fare quello che vogliono, ma che facciano un'attività secondo un progetto e secondo una progettualità che si riferisce poi ad un adulto. Quindi formalmente la presenza dell'adulto e non è fisica ma è comunque presente nella progettualità nella condivisione del progetto con i genitori nella condivisione della cosa non ci sarà una presenza fisica al 100% durante tutta l'attività ma come agenzia educativa noi siamo autorizzati a continuare a fare attività quindi come dire la, la, la, la, la, la nostra proposta di attività va in questa ottica insomma Eh, Sara Lamele che vuole chiedere qualcosa? Eh, no? Sì, sì, sì, una cosa mh, quasi pratica, no? Sempre per quanto riguarda la missione, e, mh, mh, di per sé consigli missioni che non abbiano una certa, eh, tra virgolette, progettualità, quindi un, anche un certo intervallo di tempo? Tipo, non so, andiamo oggi dove dobbiamo andare su Montestena. Come ci andiamo? E ci andiamo, quindi cosa è immediato? O commissione si intende più con ecco, un progetto eh, che, che richiede più tempo? Ecco, anche un. Quello sta un pochino a voi come, come, come farlo, però la missione c'è anche la bellezza della sfida, c'è anche la bellezza del, come dire, della, della sorpresa, nel senso che c'è questa sorpresa e, e io rispondo prontamente a questa sorpresa perché noi eh, rispondiamo al motto e State Parati, quindi apro la busta, trovo quello che c'è scritto sulla mia busta e, e State Parati e sono pronto a partire o a fare quello che, che mi viene chiesto. insomma, quindi c'è anche questo elemento, elemento qua, in, in, ehm, questo non vuol dire che per esempio se una squadriglia non ha mai lavorato eh, ad un'impresa un di squadriglia, eh, dargli o fare una, un passaggio graduale per esempio, far, fargli vivere una missione un'impresa di squadriglia facendo queste fasi di progettazione o vivendo insieme delle fasi che eh, gli riportino alla, ad una dinamica di impresa, può essere assolutamente possibile insomma. Ok, grazie. Niente. Io stavo cercando nel mentre um, l'Emilia Romagna ha prodotto, e anche la Toscana mi sembra, mi manderanno i link nei prossimi giorni: dei Vade che sono abbastanza um, chiari con domande. che sono più chiari di Zaini in spalla, mi spiace dirlo, ma è così. E, e, che sono fatti con domande con botta e risposta, nel senso tipo sezione FAC per intendersi. Eh, però adesso non riesco a trovare il link poi casomai mai se trovo il link lo giro a Daniele Arbrizio che ve lo gira, che ve lo gira lì trovate delle risposte molto che sono molto ragionate che sono molto aggiornate rispetto a covid norme covid e, e che forse vi aiutano molto anche nella pro progettazione delle attività io faccio la domanda eh, specifica nel nostro caso particolare eh, perché, per come eh, per come verrà formato il nostro reparto, e eh, in base a quello che hai detto tu, eh, io ne parleremo con Pietro, ma io personalmente non me la sento di dar loro una missione di squadriglia. E punterei piuttosto sul farne una di reparto perché. Allora, missione di reparto in realtà non esistono, ma ricordo no, impresa, impresa. quanti. Eh, sì, voi quante squadriglie siete? Pensavamo due, due squadriglie, ok. E diciamo che voi avete la possibilità. Eh, ciao Maddalena, voi avete la possibilità di iniziare a lavorare un pochino da zero su tutto, nel senso che avete la possibilità eh, di far scoprire e soprattutto far appassionare questi, questi esploratori e queste guide a eh, quelli che sono i posti d'azione, a quelli che sono gli incarichi di squadriglia, a quelli che sono eh, le dinamiche che, di cui poi il, il reparto ha bisogno. E, anche lì, ma, Pietro Io e Pietro abbiamo condiviso un po' di, di notte e un po' di strada insieme, quindi sono sicuro che Pietro questi pensieri li ha già fatti. Non abbiate la fretta e la paura di vivere dal primo anno dai primi istanti tutte, tutte, tutto quello che è la valanga, la valanga della metodologia EG, nel senso che se per un anno non fate un consiglio della legge, se per un anno non fate eh, un'impresa un di reparto, se per un anno non... Eh, eh, non parlate di, di certe cose, non abbiate paura, cioè fate annusare quelle che sono le vere esche educative per cui questi ragazzi si apposseneranno alla vita di Branche G. Io credo che se voi vi rimettete un pochino negli occhi dei ragazzi, la cosa per cui noi ci ricordiamo assolutamente come il periodo più bello della nostra vita, del, dello scautismo, la Branche G., è perché si viveva l'avventura, è perché c'era il campo estivo, è perché ci si faceva il bagno nel torrente, cioè quindi sono delle cose che sono assolutamente semplici e immediate, dalle quali poi nascono tutte le esigenze che girano intorno alla branca G. Perché se io arrivo e metto la patacchina di infermiere a Camilla e metto la patacchina di eh, topografo a Gigi e la, la patacchina di... Eh, di osservatore a, a Guglielmo, ma questi non, hanno mai, non, sanno, non sanno perché gli serve essere un topografo, non sanno perché gli serve essere eh, un, eh, un osservatore, perché non hanno mai vissuto la vita all'aria aperta. Queste cose se le dimenticano il giorno dopo o si annoiano e dicono giustamente perché io mi devo rompere le scatole a fare il topografo di squadriglia o l'infermiere di squadriglia se questa cosa non mi serve. Se invece voi in questo momento partite proprio liberamente in tranquillità dal, dal vivere quelle che sono le esperienze di vita all'aria aperta, di avventura, della natura, del gioco, di tutte queste dimensioni qua, poi queste cose avrete una facilità di introdurle che sarà sicuramente mh, maggiore rispetto a doverle introdurla in maniera molto scolastica e molto didattica dall'inizio, quindi... Avete, cioè, vi invidio perché avete, secondo me, una, un, delle ottime possibilità per eh, lanciare delle dinamiche per, che per noi sono state scontate o sono state ripetitive, ma che se avete le esche giuste per questi ragazzi saranno delle dinamiche che si autogenerano e si autoalimentano eh, per rispondere proprio a tutte le esigenze che questi ragazzi vivono nella vita all'aria aperta, nella natura, nell'avventura. E quindi? In base a quello che vi ho detto prima, per cui la squadriglia è unità fondamentale del reparto, nel momento in cui noi il reparto lo dobbiamo formare, la, la, quello che dobbiamo trasmettere è che il reparto è fatto da squadriglie o che le squadriglie fanno il reparto? Le squadriglie fanno il reparto, nel senso che tu hai delle squadriglie in mano che nella loro unità, nella loro nella loro condivisione di un progetto, nella loro stare bene insieme, vivere l'avventura insieme, vanno a formare quello che è un reparto, però il cardine fondamentale, il mattoncino fondamentale di tutti i reparti è la squadriglia. E io stesso che ci riflettevo in questi giorni e che ci riflettevo da tempo, una cosa che ho dimenticato, ma che eh, nei, nei retaggi per dire dell'asci per esempio e dell'agi cioè le, le squadriglie erano assolutamente molto più autonome più spinte all'autonomia, più, più cioè, la vita di reparto per come la propose baden per, per come la proponeva baden power per come la propose la intuì baden power era incentrata assolutamente sulla squadriglia tant'è che ci sono delle esperienze che hanno avuto alti e bassi, ma dove eh, non c'era un'unità un di reparto, ma c'erano delle squadriglie libere, perché le squadriglie libere da, dal, dal, dal nostro regolamento, se si ritrovano ogni tot con dei reparti, sono delle possibilità che sono assolutamente possibili. E adesso io non so forse nella storia di Trieste se ce ne sono state, eh, in zona Udine so che ce n'erano un paio in Carnia, ma eh, la possibilità che... la Ecco, la possibilità che ci siano delle squadriglie che vivano una proposta di brancheggi G e che ogni tanto si ritrovino con il reparto è una possibilità che, eh, che esiste, insomma, perché, perché è stata sperimentata, è stata fatta anche in passato. Sì, le SZSO anche le aveva, ce n'aveva con delle squadriglie a San Giovanni a Caresana che dopo ogni tanto facevano attività insieme perché per motivi proprio territoriali quindi era necessario Sì, concordo secondo me i due elementi dove si vive questa dinamica democratica assolutamente importante in questo periodo saranno uno il consiglio capi perché ricordatevi che per voi caporeparto avere un consiglio capi che funziona che lavora dove c'è stima dove c'è fiducia reciproca è la chiave assoluta perché questo reparto e perché queste squadriglie funzionino e due il consiglio di squadriglia in questo momento pensare a delle dinamiche di consiglio della legge la vedo molto difficile potrebbe essere possibile e plausibile e auspicabile tutto quello che vogliamo che questa cosa magari la ripensiamo e la riprendiamo in mano nel secondo semestre o, o in previsioni insomma di, di un campo di attività estive eccetera eccetera però in questo momento bisogna lavorare soprattutto in questa dinamica qua nella dinamica di questi due organi eh, consiglio capi e, e consiglio eh, di squadriglia che sono i due organi democratici dove c'è confronto dove c'è condivisione dove c'è progettualità dove c'è progettazione pratica e dove c'è anche verifica e crescita personale insomma e in questo e per quanto sia la chiave di, di questo sentiero, e ce lo stiamo ripetendo da parte, in questo dovete essere bravi voi e credo che sia l'unico compito un pochino più di test, di metodologico che vi viene chiesto per questa fase dell'anno, a formare, a stimolare, e lavorare con i capi squadriglia, perché saranno i capi squadriglia che saranno assolutamente la chiave poi di crescita, di crescita, di progressione, di, di, di progettualità che poi eh, vive e, e, e va avanti all'interno delle squadriglie. Non so, se io vedo un po' la vita nostra di reparto e forse per errore così della nostra gestione dei capi così, c'è molto una vita comunitaria di reparto, quindi credo che nel nostro caso c'è cioè, come questo... Questo consiglio della missione della vita in squadriglia così, e credo che lo vivremo un po' gradualmente, nel senso che poi il rischio è che i ragazzi abituati a giocare con tutti gli altri, avere l'amichetto nelle altre squadriglie così, il rischio che dopo questi... Non che si annoiano, però ecco, cambiargli troppo le carte in regola, tante volte ho visto che ai ragazzi non piace, ecco. Cioè dico solo che me, noi lo faremo un po' gradualmente questo, ecco, quindi, come dicevo prima, le prime attività faremo... No, no, eh, ma è assolutamente una altro, sfida, in, in primis perché credo che la nostra Formamentis di Capi eh, sia stata abituata negli ultimi anni a pensare a delle attività che fossero strettamente attività di reparto, eh, delegando totalmente all'idea di riunione di squadriglia settimanale quella che era la vita di squadriglia credo che questo passaggio e questa, e questa cosa che stiamo vivendo ci aiuti invece, non dico a spostare l'ago della bilancia perché non sono mai nemmeno io per gli estremismi quindi ti do ragione Daniele, non è che adesso dobbiamo assolutamente pensare che la squadriglia saluta all'inizio la squadriglia Rondini saluta all'inizio la squadriglia Volpi e poi si rivedono eh, alla prossima riunione però a trovare forse un equilibrio fra le due proposte nel senso che e quello che abbiamo fatto fino adesso di delegare probabilmente la vita di squadriglia semplicemente alla riunione settimanale che forse si faceva, forse non si faceva, dove forse si perdeva tempo, dove forse non ci si riusciva mai a trovare per 100.000 impegni di ragazzi, a, a quella che può essere parte integrante di un'attività, di una proposta di un sabato pomeriggio, di una domenica a seconda di quando, che, quando fate attività e di una proposta di reparto. Quindi, se io Nicola sono sempre stato abituato a vivere da caporeparto una riunione di tre ore, quattro ore, dove ho sempre ragionato di reparto e se facevo delle squadre per dei giochi, smistavo eh, le, le squadriglie, eccetera, eccetera, ad adesso, dove forse ho delle possibilità di ripensare ad uno strumento che secondo me è attuale e che credo che sia per tutti attuale perché risponde a queste esigenze dei ragazzi, ma che semplicemente va un po', fra virgolette, rispolverato e riportato sulla bilancia perché la proposta sia tenente conto anche della, della realtà di squadriglia, che, che va assolutamente bilanciata secondo quella che è, secondo voi l'indicazione, secondo quelle che sono le vostre esperienze, secondo quelli che sono i ragazzi che, che vi sono stati affidati e con i quali voi dovete continuare a fare quello che è l'Ask the Boy, perché voi dovete continuare a leggere. Quelle che sono le realtà e le esigenze dei ragazzi che mi sono stati affidati. Quindi da una riunione dove il reparto faceva tutto, a una riunione dove all'inizio ci saranno dei, delle attività, dei momenti, della parte della vita della riunione di squadriglia, a una riunione prima o poi dove ci si incontra all'inizio, si danno sette buste a sette squadriglie e si ritrova alla messa alla fine. Sì, un pochino ravvivare, cioè un pochino meno organo motore di tutto il reparto, ma tra virgolette organo motore di quelle che sono le singole squadriglie. Quindi capire quali sono le esigenze delle singole squadriglie, capire quali possono essere delle dinamiche, delle proposte, utilizzarlo per lanciare a loro volta delle sfide, nel senso che, non è, che non, non è mica detto che parte del consiglio capi organizzi una sfida per parte delle squadriglie e, e la volta dopo viceversa, nel senso che può essere assolutamente anche questa un'idea che, che loro stessi si sfidino e, e, e facciano un pensiero di, di questo genere, cioè riportarlo molto di più a quelle che sono realtà pratiche, realtà... Ehm, legate alla vita di squadriglia rispetto a quella che era eh, la dinamica che si, che si verificava fino adesso nella cogestione della, della vita di reparto, quindi rimane sicuramente un tassello, un, un, un, un piolo fondamentale nell'ambito della cogestione con un binocolo che si sposta di più da quella che è la vita di reparto a quella che invece è la vita e la realtà di squadriglia e in questo sta un pochino a voi e sapere, sapere spostare l'asticella e sapere, sapere lavorare in questo senso insomma. sì, una cosa che volevo dire prima no? che ha, ha parlato Daniele Pesce no? secondo, non so, si sente? sì che secondo me anche il fatto di fare attività tutti insieme è una cosa sicuramente più accattivante, e forse anche più ed è anche più facile, per questo riuscire a gasarli di più essendo tutti insieme. Secondo me è anche una difficoltà: mh, sarà anche eh, riuscire a mantenere alto lo spirito, perché è una cosa mh, a fare. Un'attività in 5 è un'altra cosa: fare un'attività in, in 40, cioè 40, uno che canta la chitarra se è un casino, è tutti quanti contenti. Un, un canto in 7 o in 5, è... boh, un po' tristarello dai, no? Secondo me, questa sarà anche una difficoltà che appunto di riuscire a tenere sempre il rumore alto tenerli sempre gasati soprattutto i piccoli che passano dalla dimensione di branco in cui giocano tutti quanti insieme in cui le sestiglie erano, erano veramente un contorno ma era il branco invece qua è la dimensione piccola e questo secondo me anche il passaggio per i novizi non sarà sicuramente facile sì, ma una canzone in cinque è proprio triste, invece in 40 quando il caporeparto prende la chitarra è subito follia, fuochi fiamme, c'è tutti che ballano, la Bamba. Però... Sì, se sono tutti che ballano e cantano. Per esempio una sfida di canti fra squadriglie è sicuramente una, una, una cosa che, che si può fare nel senso... Eh, da, da, da, da quei giochi dove ci si attacca le parole a quei giochi dove cioè, ci sono delle possibilità che anche si viva una dinamica di gioco in tanti ma suddivisi per squadriglia che credo che la vostra fantasia eh, possa assolutamente pensare e sfruttare insomma. sì, sì, io la intendiamo in maniera più ampia nel senso che secondo me proprio fare l'attività in, in gruppi più ristretti oh. sarà Assolutamente, su questo sono d'accordo, ma state attenti che ogni tanto è anche la nostra forma mentis. Eh? Uh -huh. Quindi quando, quando proviamo qualcosa di nuovo, quando vediamo qualcosa di nuovo, sarà. all'inizio sarà sicuramente strano, sarà sicuramente difficile, poi non è detto che, che ci siano delle dinamiche per cui... Eh, si vivono comunque delle cose insieme o comunque c'è un piacere di ritrovarsi, un piacere di fare un'attività insieme o il piacere di, di fare un'attività che magari è composita che poi si completa nell'unità perché anche queste sono possibilità di attività che potete fare, cioè segmenti di, di un gioco, segmenti di un'attività che, che viene fa, fatta di squadriglia che poi si completa nell'unità nell nell nell del reparto nell'ultima mezz'ora nell'ultima ora nell'ultima parte della riunione, del del poi c'è anche la nostra presenza, nel senso che quest'anno paradossalmente al di là di sistemare carte o altre cose, se impostiamo il lavoro in un certo modo rischiamo come del durante l'attività la, eh, di avere abbastanza tempo libero quindi la possibilità di dedicarsi a una squadriglia di lavorare fianco a fianco con un caposquadriglia che ha dei bisogni che esprime delle necessità è assolutamente importante è assolutamente una cosa che forse quest'anno più di altri anni dove eravamo in affanno per pensare a, a mettere a far av andare avanti tutta l'attività del reparto proprio quest'anno dove il nostro compito è eh, prendere le autocertificazioni e poi far lavorare le squadriglie proprio quest'anno forse abbiamo la possibilità di essere fianco a fianco a quelle squadriglie dove sappiamo ci può essere un po' più di difficoltà, ci può essere un po' più di, di, di paura, di timidezza, di, di persone con, con tempistiche e passo diverso dagli altri, quindi dedichiamo proprio tempo Quest'anno alle squadriglie che sappiamo essere un pochino più fragili, insomma. Proverei ad andare a cena visto che siamo. Ma dalle sette che sono al computer ci proverò. <ride> Va bene, grazie a grazie. voi. E... Grazie. Grazie. Grazie Nicola. Buon lavoro, un po' vi invidio, eh, ma sono sicuro insomma, che abbia, avete tutte le carte in regola per, per vivere questo momento che, che ci chiede di essere un po' diversi, ma ricordate che la diversità fa le cose belle, quindi buon lavoro. Ciao. Ciao. Grazie. Ciao. Ciao, grazie.